Ah, guarda questo, è interessante. Avevi letto questa notizia? No, no, no. No, davvero. Sembra che aprano un nuovo locale. È arrivata Sonia. No. Di attivati e apri la porta. Eseguito. grazie bene, tutto a posto ciao, ben arrivato tira, attivati e chiudi la porta la porta in solotto è aperta vuoi chiuderla? sì, grazie eseguito ma, che a dire? beh il nostro maggiordomo elettronico oh, il nostro nuovo maggiordomo sì, poi ve sì, lo spiega, sì. eh? però adesso posso andare in mano Ma questa cosa sarà questo dire a provarci um, accendi la luce della specchiera mm, non funziona dirà attivati e accendi la luce della specchiera eseguito mm, wow forte questo dire ma che cos'è? un sistema di riconoscimento vocale che abbiamo installato da poco e permette di controllare le parti della casa, finestre, musica... Ma bella, vi lascio le vostre chiacchiere. Eh, Dì, attivati e facendo. accendi la musica in salotto. Sei andata anche in palestra questa mattina? No, no, no, no, stamattina non ce l'ho fatta. Non, mm, buonissimo. non ti assicuro niente perché è la prima volta che provo questa ricetta. Però... A te piace cucinare? Mm, che cattivo odore che viene dalla cucina. Dira, attivati e apri la finestra della cucina. Eseguito. Dira, attivati e disattiva mio marito.